Ciao a tutti, in questo video che ho pubblicato nel mio canale qualche settimana fa, il 6 giugno, descrivo come spostare, infatti Move Label, come spostare un'etichetta, vediamo se riesco ad acchiappare il minuto esatto, descrivo come spostare l'etichetta e fare tracciare una linea per quanto riguarda lo spostamento, ecco qua, vedete qua. Quindi queste linee di spostamento. Mm, bene, ora, mm, sempre in questo video, uh, mi è stato posto un altro quesito molto simile, ma mm, fondamentalmente diverso. Riguarda uh, i punti. E la domanda è, ma se io volessi spostare i punti, perché è troppo vicini, quindi spostare non tanti i punti, ma il simbolo che rappresenta il punto, e contemporaneamente l'etichetta mi deve seguire il punto. Bene, vediamo come realizzare questa problematica, come risolvere questa problematica. Qua vi faccio vedere già il risultato. Come vedete, questi sono dei punti, questi punti qua, il crocicchio rappresenta le vere coordinate del punto. Eh, il tontino, questo cerchietto, invece è il simbolo spostato, cioè un offset. Ho realizzato un offset. Infatti, se volete ve lo faccio vedere in diretta. Se utilizzo qua, vedete, qua c'è possibilità di ruotare o di fare l'offset. Bene, se io questo punto qua lo voglio spostare, non lo voglio più qua, non lo voglio qua. Vedete, sposta sia il punto, sia il simbolo del punto, perché il punto è sempre qua. Eh, sposta contemporaneamente l'etichetta e mi traccia la, il seguimento. Ok? Vediamo come realizzare questo. È abbastanza, mh, diciamo che è un po' complicato, ma complicato nel senso che bisogna un po' ragionarci sopra, ma eh, non è così complicato da capire. Allora, la prima cosa da fare è relativa alla. Mh, al simbolo come spostare un simbolo per spostare un simbolo uh, in QGIS eh, si parla di offset ci cioè, andiamo sul simbolo eccolo qua questo è il simbolo e qua tra le varie opzioni abbiamo l'offset se ci avviciniamo con, la, con il mouse su questo icona ormai il QGIS la metto ovunque perché è molto utile Qua, se vedete, c'è scritto ingresso atteso, coordinate in doppia precisione. Questo è un errore. Ora vi spiego il perché. x,y è sotto tipo di ingresso validi string. Quindi, praticamente, vuole che noi creiamo un altro campo. Cosa ho già fatto. Ve lo faccio vedere: questo campo, creato un altro campo. Io l'ho chiamato offset, ma potete chiamare come volete. E questo campo qua deve essere tipo testo. Io l'ho già fatto, testo, basta dare lunghezza 50, 60 e ce la facciamo. Bene, quindi all'interno, come vedete qua, eh, vengono messe due coordinate. Lui chiama coordinate, in realtà non sono coordinate. Ora vi spiego, mi ripeto, perché questi sono um, x e y. In realtà è un delta x, e un delta y. Nel senso che sono delle componenti, del vettore di spostamento non sono delle vere e proprie coordinate perché vedete qua qua mi dice 15 e qua 132 non sono, qua siamo come sistema di riferimento 32, 6, 32 quindi qua si parla di, di numeri grossi infatti vedete qua sotto qua siamo a 818.000 e 4 milioni eccetera eccetera quindi questo spostamento di certo non è di 15 o meglio, spostamento è di 15 però la coordinata di questo punto non è di certo 15, 132, quindi è una differenza di coordinate, quindi è un delta, quindi sono le componenti dello spostamento. Bene, quindi fatemi spegnere l'etichetta, etichetta non visibile, ecco qua. Quindi per spostarlo bisogna... Creare questo campo Offset, ripeto, di tipo testuale, lunghezza, 50, 60, è fatta. Fatto ciò, poi, andate sul, eh, sul, eh, sullo stile, selezionate il punto, quello, quello che c'è sopra, lo vediamo dopo, selezionate il simbolo e andate su Offset, vedete qua Offset, cliccate qua e andate a scegliere il campo di tipo String che avete appena creato, che si chiama Offset lo selezionate ed è fatta. Naturalmente all'inizio saranno tutti vuoti, io li ho spostati, infatti se vado qua e qua l'annullo, vado qua e qua l'annullo, li annullo tutti, tanto non sono molti, e va bene, va bene così, vedete queste qua sono ritornate a zero. Qua erano due punti, questo l'annullo, salva, ah questo qua era l'ultimo punto che avevo aggiunto quindi sarà questo qua ok salva no, allora è questo comunque fatemi cancellare tutti così non abbiamo problema di sorta ah ne è rimasto uno dove è questo qua non si è aggiornato ecco qua ora se io voglio spostare un punto per esempio vedete questi due sono troppo vicini ne voglio spostare uno vado qua seleziono qua sposta e questo qua da qua lo porto qua vedete e me lo ha spostato e gli faccio creare anche il segmento come faccio a farci creare il segmento se vado qua a vedere vedete qua lui ha scritto qua delta x e delta y Oh, ricordate una cosa però, in QGIS, e quando si parla di etichette o di simboli, la Y è sempre negativa, o meglio, bisogna moltiplicarla per meno 1, perché ragiona così QGIS. Le, X, le Y dobbiamo sempre mettergli il meno davanti, Ricordatevi questo. Bene, questo cancello, eh, aggiorniamo ed è 0. E quindi questa è la prima cosa, l'offset. Per creare la linea di congiunzione facciamo un esempio pratico: se questo, questa linea l'ho fatta creare, come si fa a fare creare questa linea? Allora si ritorna qua e si aggiunge intanto questo qua si aggiunge da qua da più un altro elemento aggiungendo un altro elemento, poi si va qua in questa tentina e si sceglie geometrico, geometrico generator scegliendo geometrico generator poi siccome vogliamo creare una linea scegliamo linea e poi qua dentro va messo tutta una stringa che apparentemente sembrerebbe complicato ma non lo è vi faccio vedere di che si tratta allora di come dobbiamo creare una linea il primo comando è makeLine. make line macline quindi macline cosa vuole vuole eh, le, eh, per creare una linea occorrono due punti quindi vuole le coordinate di due punti ok il primo punto non è altro che la geometria quindi basta mettere qua geometri il secondo punto invece lo dobbiamo creare attraverso delle coordinate ma prima di di parlare di coordinate dobbiamo dargli il comando questa volta è make point cioè devi creare un punto che punto devi creare devi creare un punto che abbia le coordinate dollaro x x significa le coordinate di questa geometria ok infatti la stessa cosa farò per la y più avanti c'è dollaro y vedete qua dollaro y però a questa qua devo aggiungere la componente x che è questo che è praticamente il primo valore di questo coppia di numeri il primo valore quindi per fare ciò ho fatto to real left left significa che mi prende eh, a partire da sinistra i primi sette caratteri del campo offset i primi sette caratteri ok e fin qua è semplice virgola la x la y, y meno vi ricordate che ho detto in QGIS la y è sempre negativa per l'etichetta e per le sia per l'etichetta che per i simboli. Quindi sempre to real perché questo qua è un campo testuale, quindi sto estraendo un pezzo di un testo e lo voglio trasformato in numero reale. Quindi to real, questa volta devo dire che deve estrarre una substring di tutta questa, perché questa volta non gli posso dire. Eh, Qua All'inizio mi ho messo left, qua non posso dire right, right da dove? Quindi metto, devo utilizzare una substringa. La substringa ha bisogno del testo, quale testo? Eh, poi vuole eh, l'inizio, da dove deve iniziare e la lunghezza che deve contare di caratteri. Ora, da dove deve iniziare? Per fare ciò si utilizza questo altro comando, stps string pos, quindi string, posizione della stringa, quindi io voglio che lui parta dalla posizione della stringa, come vedete qua ho messo virgola, quindi lui deve partire dalla virgola, virgola, ho aggiunto 1 perché? Perché questo qua, <coughs> estrae, ecco. fa partire proprio dalla virgola, siccome io non voglio la virgola, voglio il numero successivo, metto più 1, quindi spostati di 1, più 1, virgola, ne voglio estratte 7, al solito quindi di questo qua estrae 7 ok quindi questo è il MAC line geometria Mac point ed è fatto ok poi naturalmente se volete che eh, questo punto qua rimanca, eh, rimanga aggiungete quest'altro sempre più che aggiungete questo altrimenti lo togliete lo tolgo vedete qua se io spengo poi l'editing eh, salva Qua non lo vedo più. Comunque potete anche lasciarlo. Ora questa linea, questo line, successivamente potete anche, eh, non so, con una freccia, potete indicarlo con una freccia. Se la freccia è al contrario, se non ricordo male, da qualche parte c'è. Mm, eh, Dov'è qua? Eh, single reverse. E allora. Eccoci qua. Allora, ora passiamo alle etichette. Per quando vado alle etichette l'etichetta mi deve seguire eh, il punto. Ok? Per farmi seguire il punto, come vedete qua, se io mi sposto sempre da qua prendo questo e lo sposto vedete, l'etichetta segue il punto. Questo è possibile perché utilizzo qua sotto come ho fatto nel video precedente se non ricordo male bisogna andare qua, ora qua mh, si possono seguire a, a varie strade, ehm, nel senso che o si creano altri due campi, ma mh, siccome ormai siamo bravi, invece di i, utilizzare direttamente questa quest opzione, utilizziamo l'opzione modifica, andiamo su modifica e qua all'interno mettiamo una stringa, che che è il primo pezzo della stringa per costruire questo segmento, se vi ricordate x più to real left off questo qua mentre il secondo pezzo della Ypson, che è questo qua, modifica è questo qua, meno to real, sub string, sub, sub, sub string offset string posizione, offset eccetera eccetera questo qua fa sì che l'etichetta gli vada appresso scusate se sono stato lungo ma era, era doveroso se il video vi piace un like e alla prossima, ciao